18 dicembre. Oggi si celebra la giornata internazionale per i diritti dei migranti, ricorrenza voluta nel 2000 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La Giornata Internazionale del Migrante si celebra nell'anniversario dell'adozione della Convenzione Internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1990. Fino ad oggi è stata ratificata solo da una cinquantina di stati del mondo. L'Italia non l'ha ancora ratificata.